Dispositivi connessi. Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di un'applicazione che avevo già portato qua sul canale parecchio tempo fa in quel caso un'applicazione sviluppata per Paro Tanafi ma adesso gli stessi sviluppatori hanno sviluppato la stessa applicazione per i nostri droni DJI e l'applicazione è Auriga si chiamava Auriga per Paro Tanafi adesso si chiama Auriga per DJI eh, questa applicazione che è sviluppata qua in Italia perché è una software house italiana e soprattutto parla in italiano avete sentito nell'intro eh, il linguaggio in italiano quindi già questo è tanta roba secondo me per noi italiani e poi è un'applicazione appunto sviluppata da sviluppatori italiani eh, io ero stato probabilmente il primo a portarla per il paro Tanafi e subito dopo eh, gli sviluppatori hanno pensato di sviluppare questa app per i droni DJI mi hanno coinvolto sin dall'inizio appunto per sentire le mie opinioni fino a che adesso è arrivata ed è disponibile un'applicazione di terze parti che eh, diciamo eh, si può utilizzare in qualsiasi situazione ma nasce principalmente per loro eh, lei la magic mask o drone mask come si chiama attualmente o per un classico visore vr di quelli da 20 30 euro come queste eh, ovviamente eh, dal punto di vista eh, dell'utilizzo è la stessa cosa per quanto riguarda appunto le opzioni sviluppate per questi due eh, tipi di visori ma ovviamente qua abbiamo un risultato differente dal punto di vista visivo dato dalla qualità eh, delle lenti di questa maschera eh, purtroppo però mh, questa maschera la si paga molto per avere questa qualità mentre se vogliamo provare questa app e spendere poco compriamo un visore come questo da 20 30 euro su amazon e eh, comunque riusciamo a capire come questa app è dedicata principalmente a loro se poi vogliamo avere una qualità visiva e una risoluzione incredibile in quello che stiamo guardando nel visore, è come se fossimo davanti a un maxi schermo, allora spendiamo un po' di euro in più e prendiamo la drone maschera. Comunque tutti i link dei prodotti che vedete adesso e vi li lascio qua sotto in descrizione. Eh, poi, se siete interessati, potete dargli un'occhiata o acquistarli. Eh, quindi abbiamo detto: l'applicazione si chiama Auriga DJI, è un'applicazione che possiamo utilizzare anche normalmente senza di loro, perché è un'applicazione pensata eh, per sostituire la DJI Fly. Ha un'interfaccia grafica che è praticamente uguale a quella che Auriga aveva sviluppato per il Paro Tanafi che è un'interfaccia molto particolare. E, eh, si adatta principalmente all'utilizzo dei visori come è strutturata l'interfaccia però si può volare tranquillamente col nostro smartphone senza utilizzare un visore ma adesso ve la faccio vedere da vicino perché secondo me merita tantissimo e in più vi dico una cosa loro stanno cercando di svilupparla come avevano fatto per il paro Tanafi con la possibilità di fare switchare direttamente l'applicazione se noi vogliamo consentendo appunto a eh, noi volontariamente a questo switchamento alla modalità FCC ci stanno lavorando però mi hanno detto che è molto difficoltoso ma ci stanno provando e quello sarebbe la svolta avere un'applicazione eh, che praticamente già di suo eh, ci fa switchare in FCC eh, senza fare niente senza installare altre cose sarebbe top eh, speriamo ci riescano sarebbe davvero incredibile comunque eh, se dovesse succedere vi porto sicuramente l'aggiornamento eh, di questo video con il dettaglio riguardante l'FCC allora attualmente l'applicazione è disponibile solo per Android eh, loro hanno iniziato a sviluppare per Android ma mi hanno detto che se questa applicazione eh, Auriga DJI dovesse avere successo allora in quel caso la trasporteranno anche per iOS allora innanzitutto andiamo a vedere da vicino l'applicazione allora come abbiamo detto l'applicazione si chiama Auriga DJI e questa è l'interfaccia principale eh, quella che avete visto nell'intro in cui eh, la voce ha parlato e ci ha detto che i dispositivi erano connessi come vedete adesso è tutto sconnesso tra poco faremo il collegamento e risentiremo la voce poi vi faccio vedere appunto da vicino eh, com'è questa applicazione ma come penso abbiate già notato sul lato destro in basso abbiamo le tre possibilità di utilizzo abbiamo normale che sarebbe eh, pilotare il drone normalmente quindi controller e smartphone poi abbiamo magic quindi con il simbolo della Magic Mask perché in questa modalità entreremo in modalità Magic Mask e poi abbiamo FPV che è l'utilizzo di questo visore. Cosa cambia tra FPV e Magic Mask? Praticamente dal punto di vista delle opzioni che avremo in queste due modalità sono le stesse cambia solo il modo di vederlo che per vedere con questo visore l'immagine deve essere sdoppiata e eh, ovviamente c'è una perdita di qualità perché questo lo sappiamo eh, però avremo poi la possibilità di usare il visore e di vedere tutto in prima persona dallo smartphone mentre con la Magic Mask non abbiamo la necessità di sdoppiare un'immagine che poi è il punto di forza di questo visore che oltre a darci una qualità eh, incredibile dal punto di vista della risoluzione eh, ci dà anche la possibilità di utilizzare qualsiasi applicazione quindi non deve essere un'applicazione creata eh, per l'utilizzo di un visore UR come questo ma qualsiasi applicazione, qualsiasi video, qualsiasi cosa sia nello smartphone è eh, visibile attraverso questa maschera ed è per questo che secondo me eh, si paga tanto questo visore perché ha una possibilità di utilizzo infinita nel mondo dei droni con qualsiasi applicazione persino con la DJI Fly quella ufficiale di DJI mentre ovviamente con questo visore la DJI Fly è inutilizzabile stessa cosa se abbiamo un app Sanzino, un Out Elevo sono tutte applicazioni che possiamo utilizzare con lei e stessa cosa per i film cioè tutte cose che ho già detto nei vari video ed è questo ovviamente il suo punto di forza quindi a questo punto possiamo andare a connettere il nostro controller allo smartphone, ho già preso il cavo quello più lungo per poi inserirlo nella eh, Magic Mask, eh, appunto per avere la possibilità di muovermi, perché è il cavo che utilizzo appunto quando utilizzo la Magic Mask con qualsiasi drone. Eh, vado a collegare il cavo allo smartphone. E vado a inserirlo per adesso nel controller, poi lo sposteremo ovviamente nella Magic Mask. Quindi vado a accendere il controller e vado a accendere il DJI Mini 2. Come vi ho detto, per adesso è compatibile solo con Mini prima versione, Mini SE e Mini 2 poi eh, probabilmente arriverà l'aggiornamento anche per DJI Air 2 e Air 2S poi speriamo invece in futuro se DJI rilascerà le SDK compatibili che diventi compatibile anche eh, con lui, il DJI Mini 3. Allora abbiamo qua il Mini 2 collegato, colleghiamo l'applicazione Auriga dispositivi connessi e vedete che l'interfaccia di connessione è già fantastica qua abbiamo la carica delle batterie del drone la carica delle batterie del controller sotto abbiamo la possibilità di calibrare la bussola di calibrare l'imu e di calibrare il gimbal mentre dalla parte del controller abbiamo la possibilità cliccando su radio di switchare tra le varie bande quindi 2,4 5,8 o utilizzare dual band quindi una doppia banda di utilizzo eh, poi se andiamo su album ovviamente entriamo nel modalità album mentre su modalità possiamo passare tra le varie modalità di controllo del drone eh, poi in alto a destra i tre puntini ci danno impostazioni principali quindi eh, i parametri principali per quanto riguarda eh, sia eh, le impostazioni di unità di misura che eh, per quanto riguarda la fotocamera abbiamo la possibilità anche dell'auto recording il drone inizierà eh, a registrare il video al momento del decollo in maniera automatica poi se torniamo indietro abbiamo sempre nel menu interfaccia di volo qua abbiamo quello che è l'aspetto grafico dell'interfaccia dell'applicazione quindi abbiamo vedete ritorno video modalità standard o croppato quindi un po' eh, zoomato e poi abbiamo quello che sono le sovraimpressioni sì perché questa applicazione ha delle sovraimpressioni dove abbiamo l'altezza la velocità tutte queste cose che possiamo andare a ehm, selezionare come lo vogliamo e in più l'effetto 3d di profondità tra il livello del quello che è l'immagine inquadrata dal drone e quello che sono i dati eh, di volo eh, anche qua possiamo andare vedete a selezionare come lo vogliamo anche il tipo di colore di questa interfaccia che vedremo tra poco vedete nero bianco verde ciano giallo in questo momento è verde poi abbiamo foto video profili cosa sono i profili profili sono la possibilità di andare a creare dei profili differenti nel senso che se questo drone è utilizzato da più persone o la stessa persona vuole avere profili differenti può creare un profilo personalizzato quindi selezionando quel profilo saprà già che determinati parametri si imposteranno in un determinato modo quello eh, preconfigurato in quel profilo poi entrando sempre nel menu con i tre puntini abbiamo sicurezza dove possiamo impostare l'altitudine massima la distanza massima e l'altitudine dell'RTH e poi abbiamo perdita di segnale dove in caso di perdita di segnale il drone potrà fare l'RTH, atterrare o stazionare. Eh, poi sempre nei tre puntini abbiamo la batteria, quindi abbiamo lo stato della batteria eh, con le varie possibilità di regolare appunto quando la batteria va in allarme che è scarica, tutte queste cose ov ovviamente oltre ai parametri proprio della batteria. Quindi questo è tutto quello che abbiamo nel menu ma adesso entriamo in quello che è proprio l'applicazione di volo auriga DJI. Quindi eh, lasciamo su normale in questo caso, e clicchiamo su vola ed è questa è l'interfaccia. Vedete che l'interfaccia è veramente GTS non disponibile ha parlato ancora in italiano GPS non disponibile eh, questa è l'interfaccia principale vedete che in alto a sinistra abbiamo la batteria del drone il pulsante dell'RTH la mappa e sotto la batteria del controller e in alto a destra abbiamo un'informazione interessante abbiamo eh, la connessione wifi o meglio il canale e la frequenza che sta utilizzando in questo momento il drone per comunicare con il controller poi sotto abbiamo foto dove si può passare da foto ovviamente a video eh, sotto per scattare video e foto ovviamente è sotto sd allora in alto a sinistra possiamo regolare il colore che poi quello che possiamo fare anche all'inizio che vi dicevo vedete dell'interfaccia centrale appunto di tutte le informazioni di volo questo eh, diciamo aspetto grafico che abbiamo sull'immagine e capite che eh, fatto così e nasce proprio per un visore e capite che fatta così è proprio eh, nata per un volo in prima persona perché abbiamo tutte le informazioni principali eh, nella parte centrale ovviamente possiamo anche fare sparire tutto questo è avere solo eh, quello che stiamo riprendendo però eh, capite che questa cosa è tanta roba per usare visori poi cliccando invece il disegnino che ha forma di smartphone vede, vedete cosa succede sparisce quasi tutto a livello di informazioni perché vanno tutte in basso perché questo è per un volo con lo smartphone come sto facendo in questo momento se io volassi così questa sarebbe l'interfaccia diciamo giusta per volare appunto con lo smartphone poi eh, torniamo nell'interfaccia invece quella prima poi, se clicco sotto, vado a inserire quello che sono le righe eh, di misura. Per, eh, le foto e i video poi sotto abbiamo vedete follow che eh, se clicco passa su fpv che è per andare a bloccare o meno il gimbal per un volo eh, più simile a un volo in fpv mentre su follow è il classico volo eh, che facciamo normalmente poi sotto abbiamo quick shot poi andando a cliccare in alto a destra andiamo a cambiare quello che sono eh, i tipi di effetti di luce e colore eh, delle foto qua abbiamo scatto singolo scatto multiplo quindi tutto quello che riguarda le foto e sotto la possibilità di andare a regolare la risoluzione e sotto gli fps e poi ancora più sotto la possibilità di regolare tutti i parametri della macchina fotografica ma adesso eh, dopo aver visto com'è il menu principale nella modalità normale direi che possiamo uscire e entrare in modalità magic mask eh, quindi andiamo a selezionare facciamo vola e vediamo che già è cambiato qualcosa e qua inizia la fase interessante per quanto riguarda l'utilizzo con i visori che per utilizzare la magic mask che come vedete è possibile utilizzare anche quella DJI Fly, però qualsiasi applicazione noi utilizziamo dobbiamo per andare a cambiare le impostazioni regolare qualcosa aprire ovviamente lo sportello davanti e andare a cliccare con il dito sullo smartphone mentre eh, se utilizziamo questa applicazione no andando a cliccare il tasto pausa perché come sapete il tasto eh, returtuomo è anche il tasto pausa cliccando una volta sola eh, il drone si ferma in overing e va in pausa mentre se teniamo premuto eh, qualche secondo il drone fa l'RTH quindi andando a cliccare il tasto pausa vedete che appare il menu che eh, fino adesso non c'era e a questo punto posso utilizzare lo stick di sinistra per andare vedete passare da eh, una voce all'altra del menu quindi posso passare a destra, a sinistra, su, giù, ritorno a destra, ritorno a sinistra, basterà tirare a destra lo stick di destra o a sinistra e potremo andare a cambiare quello che sono le impostazioni all'interno di quel menu ed è fighissimo perché lo facciamo tenendo su il visore ed è una cosa secondo me stratosferica eh, per l'utilizzo di questi visori. In tutti e due i casi è tanta roba, ovviamente qua più roba per la qualità che avremo in quello che stiamo guardando ma direi che per continuare a guardare questo menu inseriamo eh, lo smartphone all'interno della magic mask ma prima di fare questo vado a togliere il coperchietto che va a chiudere questo foro perché tra poco lo scopriremo quindi vado a togliere il pezzettino di vetro che chiude il buco infatti adesso vedete che ho il buchino aperto e questo ragazzi è per un motivo molto interessante quindi inserisco il telefono ok adesso tutto è all'interno di questa maschera e ragazzi guardate cosa succede eh. vado a selezionare eh, su on la testina con il visore usando ovviamente gli stick metto on e adesso guardate se io muovo la testa si muove il gimbal del mini 2 ovviamente solo su e giù e se vado a ritirare la levetta verso destra lo vado a ribloccare e potrò utilizzare ovviamente la rotella per andare a regolare il tutto ma un'altra cosa veramente interessante è il simbolo che abbiamo qua a destra adesso ve lo faccio vedere subito quindi io non ho bisogno di aprire la Magic Mask per andare a regolare il tutto ma sto facendo tutto con gli stick a questo punto ve lo farvi vedere perché ho tolto il pezzo di velcro che chiude il buco della Magic Mask perché se io scendo e vado qua sul simbolo della macchina fotografica tiro la levetta verso destra guardate non è più il drone che inquadra ma sono io con la videocamera dello smartphone e questo è strepitoso perché? perché possiamo vedere quello che c'è intorno a noi eh, quando vogliamo nel senso che possiamo avere magari il drone in overing e fermarlo in overing e in, eh, guardare cosa c'entrano noi magari sentiamo dei rumori piuttosto che vogliamo vedere eh, qualcosa intorno a noi o dobbiamo parlare con qualcuno vogliamo vederlo in faccia ragazzi vedete che adesso sto guardando il mini 2 se mi giro sto guardando la statuina di dar se guardo adesso guardo la tv se vado ancora a tirare la levetta due volte verso sinistra eh, torno alla modalità eh, di visione con il drone ed è strepitosa questa cosa è eh? bellissima eh, questo ragazzi è davvero tanta roba secondo me appunto per l'utilizzo di un visore di questo tipo e poi ragazzi come vi ho detto la grafica che c'è centralmente su quello che inquadra il drone è proprio da volo in FPV perché abbiamo tutti i dati principali proprio messi centralmente e poi per uscire da tutto questo basterà andare a cliccare ancora una volta il tasto pausa quindi eh, il drone adesso è pronto al decollo, quindi non comanderemo più con gli stick il menu, ma comanderemo il drone. Pausa ancora, il drone si ferma in overing perché la pausa di DJI è mettere in overing il drone, quindi potremo regolare i parametri della fotocamera, passare da video a foto, fare tutto quello che vogliamo e poi ricliccare il tasto pausa e ritorniamo a controllare il drone con gli stick. Quindi, ragazzi è, eh, secondo me è un'applicazione pazzesca adesso vado a spegnere il mini 2 perché non vorrei che inizi a cuocere perché come sapete lui non ha eh, una ventola di raffreddamento eh, e quindi scalda molto soprattutto in questo periodo estivo eh, se sta Inizio fermo e avete sentito che ha parlato ancora dicendo nessun segnale ovviamente tutti i messaggi vocali eh, che normalmente ascoltiamo magari con la DJI Fly eh, che sono però in inglese qua li abbiamo con una bellissima voce che parla italiano e quindi tutto quello che avete visto che io ho fatto con la Magic Mask è possibile farlo anche con un visore di questo tipo se lo acquistate poi uno come questo vedete aperto qua davanti non di quelli chiusi così che avete la possibilità di avere la videocamera dello smartphone scoperta con la possibilità appunto di switchare tra la videocamera dello smartphone e quella del drone perché se acquistate quelle tutte chiuse eh, questa possibilità l'andate a perdere perché la videocamera è coperta È per questo che eh, quelli di drone mask o di magic mask chiamatela come volete hanno fatto questo foro che è possibile aprire e chiudere andando a togliere questo pezzettino eh, di velcro eh, quindi ragazzi eh, come vi ho detto tutti i link di quello che avete visto qua eh, vi li lascio qua sotto in descrizione e ovviamente anche il link di Auriga per DJI. Eh, quindi ragazzi spero che questo mio video in cui vi ho portato questa anteprima eh, riguardante questo software prodotto in Italia che parla italiano e che ha delle caratteristiche sicuramente interessanti e eh, mirate al volo in FPV però è possibile come avete visto eh, utilizzarlo anche con lo smartphone con il controller senza utilizzare nessun visore. Lei ha tre possibilità di utilizzo normale drone mask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 un video un volo una recensione un testo un tutorial una novità come questa ciao e al prossimo video